Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo la torta Sacker. Vi presento una ricetta classica, molto molto tradizionale. Poi Colpettino in questo modo qua. Quindi la lezione per la Sucker è terminata, fammi sapere com'è andata la tua Sucker e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!